Ciao ragazzi, di nuovo insieme con un'altra lezione. Allora, vado a rispondere a Gabriele eh, che mi ha fatto qualche giorno fa questa domanda, che metto qui, eh, riferito alla lezione numero 11 che trovate al link. Eh, ovviamente, complimenti. Allora, eh, una cosa che da principiante e studente soffre la mancanza di pattern di educazione delle mani che consentano di esplorare la tastiera e fare stretch delle mani. Quelli che ha inventato tu sono esemplari, solo che non è immediato capire la sequenza delle dita. Sarebbe molto utile inserirla nei commenti. Eh, un saluto, eccetera. Allora, la lezione numero 11, sono andato un po' indietro nel tempo, quasi diciamo negli anni, e sono andato a vedere cosa, di cosa si trattava appunto de, dello stretching della mano sinistra. Molto utile per tutti, per chi ha le mani piccole, per chi le ha già grandi, per tutti, perché... Comunque il nostro strumento eh, si suona tenendo le mani allargate, c'è poco da fare, se lo suoni così va da poche parti. Allora, avevo fatto, mi sembra, tre, tre esercizi, tre esercizi, andiamo a vedere insieme di cosa si trattano. Era eh, quindi proprio orientato, eh, questa lezione era orientata alla tecnica, quindi non ci sono eh, armonie, non c'è accordi a cui pensare. Quindi anche il risultato musicale degli esercizi sarà modesto. Sono esercizi prettamente tecnici. Eh, ed è perché io mi esercito molto su stretch, ne ho già parlato in, altri, in mille altre situazioni, sono fretless, ho bisogno di avere eh, una mano ben allenata in questo senso, quindi preferisco eh, sfruttare una buona parte de, de, de, del tempo che ho a disposizione per studiare su questo tipo di eh, di allenamento diciamo e, e come detto in una delle ultime lezioni sfrutto un manico bello grosso bello largo che è quello del preciso detto questo il primo esercizio era le quarte quindi le quarte eh, discendenti cosa vuol dire partiamo dal sol la sua quarta discendente è un re ok infatti il sol è la quarta di re quindi spalla i quarti, quindi eh, Re, Sol, poi Cos'era? La, Re, Mi, La, eccetera. Io le posso fare ovviamente in senso, diciamo, verticale dello strumento, verrebbe questo. Ma ai fini de dello stretch eh, sfrutterei poco. Quindi le faccio in orizzontale. Quindi il mio Re, eh, Sol Re, scusate, lo prendo al dodicesimo e al settimo tasto della corda di Sol. Quindi per chi non ce la fa, cioè chi non ci arriva, conviene iniziare al più in alto possibile, dove i tasti sono più stretti. Quindi si conta, si, si trova qual è la quarta, quindi se, se ovviamente parto da Sol sarà dodicesimo settimo tasto, quindi Sol, Re. Se invece io parto da, da Do, sarà Do, Sol. Quindi qui vado un po' nella, nella teoria di base, quindi sarà questo. Qui sarà più facile che qui, che qui perché eh, più mi sposto verso diciamo, l'inizio della tastiera, più i tasti sono larghi più la difficoltà aumenta. Quindi io ero partito dal SOL, se non sbaglio. E come vedete scritto, scaricate anche il PDF dove è tutto più uh, preciso. Accanto al numero delle note sullo spartito c'è un numerino alla sinistra di ogni nota che indica il dito con cui premo il tasto. Quindi uno sta per indice, parlo della mano sinistra, due sta per dito medio. 3 anulare e 4 mignolo, quindi è tutto scritto anche lì. Cioè, ogni, accanto ad ogni nota c'è il rispettivo eh, dito che uso io. Poi non è detto che non è legge eh, per fare questo tipo di esercizi. Qui è molto semplice in realtà perché la sequenza è sempre uguale, quindi utilizzo sempre le solite due dita. Anche perché sarebbe difficile fare una quarta in orizzontale. Eh, usando dita diverse da mignolo e indice, sarebbe quasi impossibile. Quindi, l'esercizio era questo, molto lentamente. Dodicesimo, settimo tasto, poi dodicesimo, settimo, dodicesimo, settimo, su tutte le corde. Parto dalla corda di Sol, quindi da un Sol nota. Mi sposto di un semitono, quindi di un tasto, e vado dall'undicesimo. decimo, nono, ottavo, vedete che piano piano che mi avvicino all'inizio, diciamo alla paletta, diventa quasi infattibile anche per chi suona da anni, quindi non vi preoccupate. Ecco, forse il mio limite è dal settimo tasto al secondo, quindi questo era il primo esercizi fatti un po eh, più velocemente magari sfruttate anche il metronomo quindi unite due cose insieme quindi tecnica e timing eccetera poi si può variare ovviamente si può fare una uh, si, può, si può inventare cioè quando te mi dici mi riferisco ai ragazzi mi ha fatto domanda mi manca dei pattern, inventa, inventa e inventa, quindi uno magari discendente, un po' ascendente. Questo può essere un'altra idea. Eh, il secondo esercizio che avevo proposto era eh, sulle terze, diciamo su, sulle distanze di terze maggiori. Significa terza maggiore e in, in sol e si e, avevo sfruttato tonica seconda e terza quindi veniva questo sempre partendo da, da sol era questo pattern qui quindi sol do mi bemolle e sol fa mi bemolle re do si bemolle la sol fa mi predo in terzine, cioè ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta. Se sfrutto questa diteggiatura, chiamiamola comoda, non vado a fare stretching. Quindi, invece di questo, sarebbe molto semplice. Vado a fare questo. Anche qui ho messo. Eh il numerino accanto alle note sul pentagramma, non le tab, che indica le dita che uso. Quindi eh, andiamo a vedere. Parto con il mignolo, dal sol, faccio sol col quarto dito, col secondo prendo il fa e con il primo dito, l'indice, prendo la tonica. Quindi in questo caso è, ehm, è mi bemolle, praticamente mi bemolle maggiore, terza, seconda, prima, poi cambio nota, diventa un si bemolle, che parte dalla terza, re. Do Si bemolle sempre quarto secondo primo poi posso continuare come prima quindi in semitono se invece voglio invertire e fare quindi uno discendente poi salire in senso ascendente magari dal settimo tasto Uh, uso sempre le stesse dita quindi primo terzo quarto c'è cioè chi magari li converrà li tornerà più comodo usare il secondo dito su, sulla seconda nota quindi questo non c'è una regola quindi terzine partite lenti, curate ogni aspetto quindi ci sono anche salti di corda la mano destra, da un esercizio come sempre se ne creano mille fino ad arrivare magari col il metronomo graduale a una velocità un po' più elevata fuori allenamento <ride> eh, anche qui arrivate fin dove ce la fate perché poi come dicevo prima più i tasti si allargano, più vi spaccate le... La mano, insomma. ultimo esercizio era la scala esatonale eh, come ho spiegato sempre nel corso di, del mio libro di armonia applicata la scala esatonale ce ne sono due eh, non c'è poco da girarci intorno la scala esatonale di si, di do diesis di re diesis, di fa, di sol e di la sono tutte identiche cambia l'ordine delle note e la scala di do, di re, di mi, di fa diesis di sol diesis e di la diesis Chiamatele come vi pare ma le scale sono due avevo preso quella di si quindi ripeto di si, di do diesis di re diesis e avevo fatto un pattern questo mi sembra l'avevo rubato a Giacomo eh, che era questo ve lo spiego allora prendo la scala quindi esatonale di si che è composta da si da tutti i toni interi quindi tutte le distanze di un tono due tasti si, do diesis Tono Re diesis, tono, Fa naturale, tono, Sol, tono, La, tono. E si, tono. Quindi scala esatonale, cioè detta anche scala a toni interi. Quindi parto dal si, faccio gruppi di quattro note, seguendo questa, le, le note ovviamente della scala. Quindi si, la, sol, fa che io prendo sedicesimo, quattordicesimo, dodicesimo, quindicesimo con mignolo, anulare, quindi quarto dito, terzo dito, primo dito indice e mignolo di nuovo e poi parto dalla nota eh, diciamo successiva, cioè la prima nota è un sì, faccio il mio pattern il secondo gruppo di note parte da A, quindi... Si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi bemolle, re diesis. Ok, qui quando arrivo al nono tasto della corda di mi riparto e li faccio all'inverso, quindi senso scendente. E arrivo sì, oppure posso ripartire da là e farlo all'infinito. Anche qui inventate, ragazzi. Io, come dico sempre, vi do degli spunti. Anzi, questo l'ho rubato già con il Model Electric Base. E l'ho fatto un po' mio, cioè sono andato avanti, lui magari l'ha chiuso, non mi ricordo dove. Io sono, arrivo magari anche fino in fondo se riesco. Eh, tanto le note sono sempre solite, quindi... Ah, eh, non vi spaccate, fate come faccio io, però cercate il vostro equilibrio, cioè se all'inizio, quando arrivate a, diciamo, a metà tastiera... Sentite dolori, fermatevi, non, non c'è nessuno che, che vi rincorre, non, non è una gara. Eh, io vi do spunti, vi do spunti per poi crearne dei vostri anche quando si dice non ho pattern, non ho metodi, non ho esercizi, non c'è bisogno di eh, cercare su internet, comprare, per l'amor di Dio non voglio <ride> dire che non dovete comprare i metodi didattici, ma credo, sono il primo a vendere. Però... Prendete spunto dai metodi didattici o da quello che trovate in internet per creare roba vostra, creare esercizi, creare pattern, creare eh, musica. Questo è, è il consiglio principale. Spero aver risposto a uh, Gabriele, Gabriele, spero averti risposto in maniera uh, idonea e completa, altrimenti io sono qui apposta, anzi quando ricevo... Eh, richieste di, di, di, di, di spiegazioni mi fa altro che piacere che vuol dire che siete interessati che volete capire questo è, è un ottimo segno per oggi è tutto ragazzi vi aspetto al prossimo video